Il dottor Ferdinando Pivetta, ergonomo posturale, buonasera dottore. Buonasera a tutti voi. Senta, allora la domanda di oggi è, quali sono i motivi che generano eh, i problemi, problemi posturali alla maggioranza della popolazione? Beh, ehm, abbiamo a una cosa comune a tutti. A noi giornalisti che stiamo seduti 6-8 ore al giorno. Ecco, il fatto di stare seduti non è naturale tutte queste ore, ovviamente, per quanto riguarda l'aspetto evolutivo dell'essere umano ma direi soprattutto boh per questo motivo per l'aspetto evolutivo l'essere umano non si è evoluto sulla superficie dove noi di solito camminiamo quindi direi che il fattore comune dei problemi che abbiamo tutti noi è la superficie piana cioè quella superficie liscia, quella che non è naturale ci dimentichiamo molto spesso che la real in realtà la superficie adatta all'essere umano è la superficie naturale quindi direi tutto ciò che non è fatto di cemento e neanche di asfalto quella è la nostra superficie. Questo genera, nell'evolversi dello sviluppo del bambino, una serie di problemi che vengono tutto nel, nel seguito del, della crescita a sommarsi e quindi troviamo nell'adulto problemi legati a, al, al fattore più principale per noi l'inquinante, la superficie. La superficie è piatta, quindi eh, aiuterebbe eh, camminare possibilmente con calzature con suola sottile. In superfici, eh, no? Ho detto male? Quasi. Ah, eh, non possiamo. Ci, ci, no, no, e questo è il punto. Che ci dimentichiamo molto spesso che di bambini che nascono con le scarpe ancora non ne ho visti. Perché in sì. realtà l'essere umano è nato... Questa è una buona abitudine che al di là dei bambini dovremmo tenere anche in età adulta. Sì, ovviamente, perché un altro fattore inquinante per la nostra postura è la calzatura. Mm. Eh, ci dimentichiamo che l'essere umano nasce scalzo e dovrebbe stare scalzo. Ora, per ovvi motivi, scalzi non ci stiamo. Dovremmo avere una scarpa quantomeno neutra. Vi ricordo che, che. la significa senza attacchi, fondamentalmente? Oh, la mummia del Similau, che ha 5000 anni, Ozzi, aveva a piedi dei calzari che erano pelle all'interno del fieno. Okay? Questa è una calzatura, diremo, che risponde poi alle, alle sollecitazioni del terreno naturale. Una, una, una scarpa invece con, che, che utilizziamo oggi. Le scarpe commerciali tutte sono rialzate sul calcagno e quindi hanno un tacco, producono un ulteriore errore. E purtroppo si vede. Quando sento dire questo falso mito che 3 cm di tacco fanno bene alla schiena, bisognerebbe chiedersi sarà mai vero? Ora, senza essere scienziati. A parte ci sono studi che dimostrano che non è così. Voglio dire, se avessimo realmente bisogno di 3 cm di tacco sotto il calcagno, non avremmo un calcagno più alto? Se ce l'abbiamo così come ce l'abbiamo è perché è stato strutturato in 4 milioni e mezzo di evoluzione perché è utile in questo, fatto in questo modo, perché se camminiamo sulla superficie naturale è quello che ci serve. Allora, la prossima settimana, se lo segni dottore, <ride> affronteremo l'argomento... I danni che creano eh, le scarpe con eh, i tacchi, soprattutto alle eh, signore. Assolutamente sì. Benissimo, grazie, grazie. grazie a voi. Grazie Ci a voi. Ci vediamo la prossima settimana.